Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Partiremo con il fare l'albero del presente e ci vediamo domani 24 dicembre. Questa è sfida, non mai siamo esperti. Ti serve. Ma come non ci posso credere, è passato un anno dall'ultima volta. Ma stato... serio? E ancora siamo qui, ancora col pantalone rotto. Allora, quest quest'anno non dobbiamo farci sgamare, allora. E <ride> <ride> anche quest'anno sarò sgamato. Sì, è <ride> <essere> una donna! <ride> playback becca 3 anni fa che non era così americoso, c'è stato peggio Ma sei sguardato? su? Ma metti, met, metti di rosso e fai la gualla e la molla Bambò Natale al cavallo Sì, prenditi due cuscini dall'anno scorso L'anno scorso proviamo qualche parte no più, riscavabile Ricorditi in visita a barma ma... ma fai anche se prendi dalla stanza dei genitori? Non penso. No, non penso che ne prendi, l'anno scorso facciamo una cuscina Allora prendiamo Uh, uh, oh, <ride> ah, no, <sono> <ride> allora, questo è un cazzo si sono un genio questi sono i capelli io no. avevo quella cosa non avevo quella cosa sapevo che c'era non... oh, quell'accetto ma non c'era non cosa no è strabiliante no. Okay. ogni anno ci viene sempre questo vuoto qua come tanto <ride> lo facciamo no, no ci vuole no. eh bravo ci metto che non c'è come che so guardo. Ma se prendiamo una maglietta, una eh, no che il sì, pallone, si io so, so, non sento mai veramente i suavi che vedi fa, appunto, a mente sempre questo. <ride> su... Penso ce ne vogliono Quello altri. Sì, sono un po' magro. Sono ciccione Eh sì, però a ma... me sei ciccione qua, qua ah, no. aspetta no family Friendly è eh, diversamente <ride> magro ah, scusa se questo qua non ce, non ce la fai proprio se, se vuoi ma. Sì. aspetta eh, eh, bici, sì, ma sì. che insegnata mind blowing bottom eh, aspetta aspetta vengo no, no, eh. subito sei troppo cazzo eh, sì, sono, sono. no aspetta Ecco il oh, oh. un po' mai si è un po' mai ho riferito a bianco aniglio sta a portare che si fa? non aspetta aspetta aspetta no posto... ma io penso che andava bene il cuscino poi c'è una curry ma perché non ce l'ha capito proprio il cuscino no, no come più la kiste che è non lo la capire c'è una c'è un c'è ma a te all... the... lo Eh che penso a no oh, <ride> però ci sta per cuscino aspetta, colpo... aspetta. aspetta ci provo io aspetta. Mi cap bene dentro aspetta, aspetta, mi è <ride> <Aspetta>. no. Okay. <ride> ok no no no no, no, no, no, no, no. Eh, no. no aspetta Hai so, il suo fascino eh, sì. però Hai il suo fascino <ride> Allora c'è <ride> la cintura <ride> e gli occhiali Poi io ho anche scusato ho sempre messo questo dietro lo vedi? In no, no, no. un giorno ci vedono tutti qua. mali non mi però almeno fine di <ride> dei regali ma cioè, infatti no quale ti piace? non stelle... quale ti piace? Cioè, scegli te, ah. scegli tu asetta facciamo un gioco amico. interattivo quale sceglierà Mari 1 o 2 avete 10 secondi non erano 10 secondi però avete, avete scelto quale, quale scegli anzi così perché così davvero? Non per me questo, questo è più bello questo sembra da più vecchio, capito? Eh, sembra da più questo schiug... fa? mi solo il che Ok, andati! Eccolo! Eccolo! No, <ride> no! no, no non senso. <ride> senso. Si mm. mi è senso! Do... Con... <ride> Va bene così! Ma si è piaciuta che le con più... Comunque Va bene, perfetto! Certo! Cioè, cioè. Avanti! Dodo! Dodo! Do, do, do. Cosa devi dire? Questa... Cosa devi dire? No, no lo, lo devi soffrarlo! Dai qua! Dombonata! Che ci fai? Dombonata! Che No, questo è il Dombonata! Allora, a me quelle la fanno più Babbo Natale, secondo me. Sì, secondo me sì. Non da sempre, mi raccomando non le rompete. Ma sì, volete fare più MacBook? No, no. Babbo Natale. No, no, stai bene. Sì. Wow, bellissimo. No, sei pure fashion, è alla moda, va mi piace. No, ma poi fa la vai La devo... No, no, non è la devo, la devo... senza. è la devo... No, un attimo aspettare che ci avvisa la... Detto, ok, riprendiamo questi 5 minuti in cui riprendiamo cioè... Intervista con il vampiro Si, intervista col vampiro Lo so, intervista con Babbo sì, sì, sì. Natale Dottore do ha detto Babbo Natale Non ha detto Babbo Natale, cavale Mi pare che la vita Eh beh. eh? Si! abbiamo fatto Sono... come sei pronti? Sì. Sì. Siamo allora, pronti? Okay. Siamo pronti? Dobbiamo andare? Allora, il capo sto eh, eh, no, no, no, so, fai, fai vedere La parte di prima è stata fatta eh, per volta, Cioè il, il telefono stava qua Via libera un eh. eh. eh. eh. eh. Ok, libera. okay. Libera. Aspetta okay. Vai, vai, vai. Ci vai vai vai vai Si parte Allora va bene Porto... Allora, prendiamo le cose grosse e, e poi le cose pronte poi ti partaggiamo via. Tutto quanto? Danni mi sa che devi dare una mano. Sì, ragazzi, ma te lo tutte si metteranno in cordone. siamo Sì, ma conti? Aspetta, vai, vai in cucina già, vai. No, Ciao! Due... Uh -huh. Allora no so. Ciao, allí... ci sí. oui, ci la... no ah, no io sono la donna, ciao, io sei la donna, ciao, io sono Ma? donna, ciao, io sono la donna, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, Sì, sì, sì. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere come avete passato in Natale. Mettete like al video e commentatelo. Ci vediamo al prossimo vlog di Natale.